Ciao sono Marco e mentre passeggio in questo posto fantastico voglio condividere con te una pillola non tanto di formazione o meglio potrebbe anche essere di formazione ma non tanto formazione personale quanto formazione più che altro tecnica sono oggi ma lo sono stato anche in passato una persona che doveva e deve vendere il proprio lavoro questo significa vendere anche la propria persona fondamentalmente e, mi voglio rivolgere adesso in questo momento a quelle persone che molto spesso si trovano ad affrontare la battaglia del prezzo, ecco perché ti dico che è un video meno formativo a livello personale, la battaglia del prezzo è una battaglia sanguinosa a ribasso che non porta da nessuna parte e io ti consiglio di riuscire a vincere in qualche modo imparando a vincere in tutti i modi appunto perché a parte che questa guerra è sanguinosa quella del prezzo a ribasso e porta poco lontano e ti assicuro che molto spesso ho vinto contro degli avversari meno costosi di me, molto spesso, ma te lo, te lo dico soprattutto perché un domani queste persone si ricorderanno meno del prezzo e di più della qualità del lavoro che hai svolto, quindi devi fare in modo che la qualità del tuo lavoro sia corrispondente ma anche superiore al prezzo che tu gli hai dato perché prezzo e valore tu sai benissimo che non sono la stessa cosa il prezzo è quel che la persona esborsa e il valore è quello che tu vai ad erogare quindi il valore deve essere sicuramente superiore al prezzo che viene pagato quindi ricordati questo non si ricorderanno del prezzo pagato si ricorderanno di più del valore che hanno ricevuto della qualità del lavoro che tu hai erogato. Detto questo spero di non esserti scaduto come formatore ma d'altro canto anche un formatore deve vendere il proprio lavoro e questo è un modo per dare un minimo di formazione anche chi vuole vendere il proprio lavoro. Continuo la mia passeggiata che ho intenzione di prendere un sentiero bellissimo e ti saluto con un abbraccio. Ciao!